posso parlare? posso? posso? mi, mi lasci? siamo in 100.000 ragazzi e non c'è nient'altro da dire grazie mille per i 100.000 iscritti 100.000 iscritti voglio fare una challenge che è fare backflip con una bici che possono comprarsi tutti a poco quindi siamo venuti ipermarket supermarket più famosi come vedete alle mie spalle adesso step 1 è comprarsi una cavolo di bici era è, è a secoli che non entravo okay. perché tanto la spesa la fa mia mamma io abito con mia mamma <ride> La, la cosa più difficile in un supermercato così è proprio trovare le bici, devo dire, eh. sì. Oh! oh. L'ho vista? Mm. Questa è un po' rischiosa, bella anche questa. Stavo guardando anche quelle piccole perché in realtà io non comprerò solo una bici ma ne comprerò tre perché una la userò per fare backflip, le altre le voglio donare, le voglio regalare a chi ne ha più bisogno, regalerò anche quella con cui farò backflip se non si distrugge, se rimane intatta. Però vogliamo regalare queste bici perché sapete è un periodo un po' così, già diciamo in generale ci sono bambini sfortunati che non possono permettersi una bici, vogliamo regalare eh, tre bici a chi ne ha più bisogno soprattutto in questo periodo di difficoltà. Abbiamo la nostra flotta, paghiamo e andiamo Mamma mia, guaglio, ma tu sì, non capo di senso, Ma chi ha reso possibile l'acquisto di queste biciclette oggi è lo sponsor di questo video che è Ride Shadow Legends Questo famosissimo gioco fantasy è un free to play che è disponibile sia per PC che per mobile. E vi lascio il link in descrizione. Allora, oltre ad essere il gioco preferito dell'Alboreto che mi ruba il telefono per giocare quando io devo fare le cose serie, mi piace molto perché appunto in quarantena si può giocare con gli amici. E poi ha un tutorial molto intuitivo per giocare anche per i boomer come me. Ah ma aspetta, ma qui c'è il tasto auto? Ah è praticamente combattono da soli? Ah, quindi io lascio quel telefono, guadagno i punti di esperienza e tanto ne faccio. mi faccio un salto con gli amici questo mese inoltre Raid ha appena rilasciato il suo più grosso aggiornamento la Doom Tower, una gigantesca torre di 120 piani con stanze segrete e 12 boss da battere inoltre ragazzi per Natale ci sono dei contenuti inediti e dei personaggi speciali come Sir Nicholas e Rain Beast. Ricordatevi c'è il link in descrizione, affrettatevi a scaricarlo e soprattutto se sei un nuovo giocatore avrai gratis cliccando qui in alto il campione del Void Boomwork, 50 gemme, un moltiplicatore di esperienza, un po' di ricarica per l'energia e perfino una gemma attiva. Oh. Eh, forse è meglio stringerlo adesso, certo prima di provarla. Oh, oh. Porta, no. Speriamo che non acceleri troppo. Primo test ragazzi, in discesa in downhill. Ragazzi siamo giunti al primo test di questa vince perché prima di flipparla dobbiamo un attimo testarla, metterla alla prova vedere come reagisce al Poi passiamo alle cose estreme con un bel backflip Osserva il cambio oh, Vai gombi il tuo destino oh, oh. ragazzi testeremo la discesa più ripida della Brianza. Freestyle My Vai champion! Crazy ah! Ho già rotto un pezzo di... No! La forcella quando fai quei bagnoppini lì, cioè... Non ci suoni. Direi che... Testo! Uai, uai! Check. fatto E approvato. E adesso ci trasferiremo al Monza Vizza Bike Park Per portare a termine la nostra impresa da champion. Sto facendo un video, Ivo, i limoni, signora! Signora, i limoni, signora! signora. Guarda dove siamo? Quanto sciva la Pam truck? <ride> sì. Ecco, vedi? Hai sentito? Quanto sciva la pump truck oggi? Giorno perfetto <ride> per testare. Ivo, cosa ne pensi di questa? minchia, eh? figa. Codigle Cioè poi Ogan Ogan esatto Ogan è da Ricky 2021 No oh, alla fine non abbiamo neanche fatto Cioè ne abbiamo altre due E non le ne abbiamo neanche unboxate un attimo Allora queste due sono nettamente migliori di quella Però non le useremo perché ragazzi vogliamo tenerle buone Per donarle in modo tale che almeno queste due sono di sicuro a posto Quelli vediamo se rimane intatta dopo l'impresa Vieni vieni che ti tolgo le pellicoline La pellicolina dell'iPhone Pocca... Eh no però <ride> dai <ride> senti senti senti sì, e alta attenzione particolare super interessante pedali già inclusi eh, velocitiamo lo spellicolamento vada 1 2 3 via ah, un, minuto, un minuto un minuto vai vai vai vai vai vai vai oh ma come sei lento a mozzare oh mamma mia il scarico il tocco di cla... madonna ma Cosa, questa è veramente... io la a poter andare a girare passano apri eh. che fa lo scarico Vabbè. il di killer questo sì. sì. perché sì. c'è il tappilo piccolo che si è di b-killer Vado veloce o dentro. No, oh, piano, piano Oh, oh, oh, oh, oh no, che male <ride> Ah, no, togli quel tappo là Ma è ronco Ah, ma è ronco Adesso le abbiamo veramente finite di montare Perché il montaggio ha richiesto veramente ore Cioè, questa qui a me queste due mi piacciono un sacco, mi danno proprio l'idea di solidità È un peccato non poterlo dare Fatemi sapere magari nei commenti se per un prossimo video Dovremmo magari comprare un'altra di queste bici Proprio piccoline piccoline E provare a farci qualcosa Con anche... prendetelo! <ride> dentro! Copriti la faccia e è... ti nascondi La luce del sole Ragazzi io ho già fatto un giro con la bici da bambino ai miei tempi E ne ho già pagato le ah, conseguenze sì. Un alboreto è riuscito a rompere oh, una ok. pianta Mi vesto, mi proteziono E si inizia a provare a prendere un po' di confidenza in pantrack Poi vediamo se il backflip avverrà Vediamo almeno. se riusciremo a donare anche questa bici Tu non scappi bastardo eh Io vi, ve lo dico Lo faccio flippare con questa bici sul bag Per vedere un'alboretata suprema Ma voi dovete 20.000 20 mi piace alboreto ritorna su una bici da bambino La Facciamo il confronto Bici da bambino piccolo Bici da bambino piccolissimo Stotto alboreto Ah, la gara, figa, faccio la gara ragazzi. 20.000 like. La cosa più inquietante è che le mani non devi tenerle qui, perché se le tieni qui rischi di cambiare. Devi tenerle molto in esterno, perché così tieni la manopola. Proprio neanche come vi ho fatto vedere questa manopola. Il primo salto, vado Albi. Vai, vai. Campione! Albi adesso dimostriamo che si può essere stilosi in fan track con questa bici Cosa più performante devo dire che è la forcella, ma in realtà sai che, detto il fatto che è molto impostato in avanti, non funziona, ho provato di peggio, devo essere sincero, eh Questo ci dice che, ovviamente avere una bici bella fa la differenza, ma quando uno non ha le possibilità, anche avere una bici del cavolo, del supermercato, non ve la consiglio, eh, per saltare, perché non sono fatte proprio per fare queste cose Però se proprio uno non ha altre possibilità, proprio l'ultima chance e ci si diverte lo stesso ragazzi Adesso siccome uh, ovviamente non siamo dei piscioni Apriamo direttamente il mulch dritto E poi vediamo di flippeggiare Magari ne facciamo uno sul bag giusto per uh, evitare cadute inutili Ma mamma uh, uh. <ride> Che stai cadendo avanti Vero? <ride> Ha fatto proprio STUCK! Dire questo bellissimo atterraggio è meglio non fare così tanti salti sul duro, di queste dimensioni. Via il dente e via il dolore. Quindi, iniziamo a fare un flip sul back Se viene subito, buttiamo subito sul duro. Sui due tappini, ragazzi, c'è scritto good e anche di qua, good. Perché, ragazzi, Porcella, è good, good. Ormai è arrivato il momento Vediamo okay. se sopravvive Se possiamo donarla ancora Andiamo su Mucci Vai go Dai, Siamo giunti al momento fatidico L'attenzione un pochino c'è Non mi fido troppo della bici Ma 100.000 iscritti quest'altro. e soprattutto la bici deve rimanere intatta Perché dobbiamo regalarla Dai Chicco! Dire che, che non è così difficile, vi assicuro. Magari ho deluso le aspettative di hype. La cosa che inquieta la forcella lì davanti. Non è che ispira così tanto quando si comprime tutto il rampa Ma soprattutto. Però, per rendere un po' dinamico. Però, ragazzi, abbiamo i contendenti. Beh, Ivo lo conoscete. Fede Borro, anche lui girgiava un po'. Anche lui flippa. Ma... E poi, ragazzi, il sì, primo per... primo contendente. Per... Non vale provarla in pump track, no, no diretto roll no, in... rollin e flip Se del nella nella mia mente in questo no, no, no, no, Non ci credo Non no, no, no, Non no, mai no, no, no, flip. Ma no, no, no, Ci credo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ok ragazzi il secondo contendente è arrivato il nostro ivido voi <evole> oh, non potete capire Passa cioè. ah, lo scettro al visto, signor ragazzi. federico uh, attenzione giocarli gioc semi tira, nook su una hogan praticamente <susurra> Da bici, una bici comprata al gigante no, no. Che si può flippare in regge così tanti flip il gigante qua eh. Applauso al gigante per fare delle bici che si flippano ragazzi. Sfida può essere conclusa Adesso gli diamo una bella sciacquata La ristringiamo tutta, è meglio ricontrollarla Ed è pronta per essere donata Sì, buongiorno Io vorrei eh, donare tre biciclette as i ride with my clique i get high with my clique go get high with my clique Ragazzi abbiamo consegnato quindi le bici Alla società San Vincenzo dei Paoli A Monza Le bici verranno poi consegnate Prima di Natale Per far felice qualche bambino Siamo felicissimi di essere riusciti A portare a termine la nostra missione Eeeh. Però voi direte ragazzi Ma tu hai fatto Hai donato a tutti E noi che siamo iscritti al tuo canale Siamo arrivati a 100.000 iscritti Che fai a noi? Noi non ci dai niente Toto cioè, Il Toto farà un bel voi Per i 100.000 iscritti Adesso aprite bene le orecchie ragazzi Ascoltate aprile. bene quello che vi per dire, giveaway sarà una Rose de Bruce nuova direttamente da Rose. Vi ho spoilerato il premio per creare un po' di. Di Aurina ma non vi dico le modalità. Perché? In un prossimo video poi spiegheremo come si partecipa al giveaway. Tutti potranno partecipare al giveaway, tutti potranno vincere questa bici, ma voi dovete aiutarmi a spingere il giveaway e far arrivare a più persone possibili che c'è questa possibilità di vincere questa bici. Ragazzi, io più di così non so cosa fare. Regalo bici, regalo bici al boletto, regalo bici a chi ne ha bisogno, regalo bici a voi e io non ho più bici poi. No, niente. Ragazzi, è stato un piacere anche in questo video. Buon Natale, anche se qualche giorno in ritardo. Ci, Ci Vediamo la prossima bici regolare. Ci vediamo una prossima vicenda, no, ci vediamo per il giveaway ragazzi. Bella.